Buongiorno, mi chiamo Davide Nahum e sono uno psicologo del Centro Ielet. In questo video voglio rispondere a una domanda. Si può insegnare l'intelligenza? La risposta non è banale e ha conseguenze importanti su come ci si rapporta ai ragazzi. Tutto dipende da come si pensa sia la mente e fondamentalmente possiamo dire che ci sono due posizioni. O si pensa che l'intelligenza sia innata e quindi è ereditata dai genitori, fissata alla nascita genetica, oppure si ha una concezione costruttivista dell'intelligenza, ossia si crede che il bambino costruisce la propria intelligenza attraverso un insieme di interazioni e di scambi favorevoli con i genitori, gli insegnanti e più in generale con tutte le persone responsabili della sua istruzione e della sua educazione. Questo porta a una serie di conseguenze molto importanti su come rapportarsi con il bambino. In questo senso, i problemi a scuola, ad esempio, non sono visti come inevitabili. Il ragazzo non è portato per la scuola o non ha il bernocolo della matematica, ma come qualcosa su cui si può lavorare sono un segno del fatto che il bambino non sta utilizzando la sua mente nel modo migliore, non sta usando le strategie più efficaci per risolvere i problemi. Ma allora, come si insegna l'intelligenza? Secondo Forstein, uno psicologo israeliano che ha dedicato la sua vita a questo tema, la tecnica principale è la mediazione. Ma come funziona la mediazione? Per spiegarlo, facciamo un passo indietro. Noi siamo degli organismi che per certi versi funzionano come un computer. Ci sono gli stimoli esterni, il nostro cervello che elabora le informazioni e poi diamo una risposta. Quindi, ad esempio, se voi mi dite 2 più 2, input, il mio cervello elabora, utilizza l'operazione della somma e produce una risposta, un output, ovvero si da 4. Tre fasi: input, elaborazione, output. Durante la mediazione si prende cura del bambino si pone tra il bambino e il compito e seleziona inquadra e modifica le caratteristiche dello stimolo in modo da renderlo digeribile per il bambino quindi ad esempio in un certo momento può accettare alcune caratteristiche di uno stimolo e ignorarne altre e dopo può considerare invece quegli aspetti che prima aveva ignorato e viceversa il tutto a seconda della situazione e in base all'obiettivo che ci si propone in questo modo il bambino non è più un passivo ricettore di informazioni ma attraverso appunto la mediazione viene sollecitato a riflettere in modo sistematico e motivante sulle strategie che sta mettendo in atto questa è quella che forestan chiama esperienza di apprendimento mediato ossia un tipo di apprendimento che non è diretto ma che è mediato appunto da una persona che pone in evidenza quegli elementi che permettono al bambino di capire gli aspetti generalizzabili dell'esperienza ossia quello che può essere astratto e portato in altri contesti in questo modo, secondo Forestein, il bambino diventa più intelligente perché diventa più flessibile e più adattabile al cambiamento è in questo senso che si può insegnare l'intelligenza si può insegnare la flessibilità e la flessibilità è l'intelligenza se volete avere maggiori informazioni sull'intelligenza, sul metodo Forestein e sulle strategie utilizzabili, potete visitare il nostro sito www.iele.it. Buona giornata!